Grazie Presidente. Si tratta di una mozione eh, necessaria per eh, garantire l'estensione dell'utilizzo della firma digitale ai componenti dell'Assemblea Capitolina, ma eh, può essere diciamo, uno strumento per iniziare a ridurre eh, la carta all'interno dell'amministrazione. Ora affrontiamo un attimo questo tema perché ritengo che sia eh, molto importante. Eh, noi abbiamo eh, un'amministrazione capitolina che eh, spesso e volentieri, eh, ma lo sappiamo tutti, insomma per poter eh, anche fare un semplice protocollo stampiamo diciamo, su carta, firmiamo, scansioniamo il documento in PDF e poi di fatto lo inoltriamo alle varie strutture. E Scusi, Solo perché vedo che è rientrata la consigliera sì, sì. Ficcardi, forse era eh, prenotata per l'illustrazione eh, della. No, fai più e uh... poi fai dichiarazione di grazioni, voto. Sì, sì, sì. Bene, allora. E, e non c'era, quindi insomma. Procediamo. Okay. Vado avanti. Eh, andando avanti quindi noi abbiamo questa, eh, questa possibilità eh, oggi di cominciare a fare un passo in avanti eh, con l'entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale che è il decreto legislativo 82 del 2005 di fatto è stato eh, eh, promosso e richiesto alle pubbliche amministrazioni di avviare la digitalizzazione della PIA quindi noi dobbiamo prima di tutto garantire che le, le attività anche in questo caso politiche diciamo, dei consiglieri capitolini ma anche tutte le strutture speriamo anche municipali possano avvia, eh, diciamo, avviarsi verso una totale digitalizzazione quindi che si possa eh, promuovere un documento, eh, dei documenti o degli atti politici che siano eh, nativi digitali quindi attraverso delle firme eh, digitali già avviene eh, nel nostro paese ad esempio nel processo telematico insomma, per il quale gli avvocati possono depositare telematicamente per alcuni atti, insomma gli atti direttamente digitalizzati, questo potrebbe garantire una, uh, un risparmio all'amministrazione capitolina. Quindi il nostro compito Presidente è quello di avviare prima di tutto una dematerializzazione della carta di quello che c'è e una digitalizzazione con questo impegno lasciando poi all'intervento per la dichiarazione di voto la consigliera Ficcardi. Grazie. A lei, Consigliere.